Una foresta di bambù. Un mega fungo gigante. Uh, che alberone. Ciao. Gnocca di bambù. Buongiorno, ragazzi. Giornata di oggi inizia con un caffè. Non proprio con la mocca. E adesso si va in palestra Vabbè vi devo ancora fare il tour della casa Però prima di andare in palestra mi sa che faccio la lavatrice Oddio le mutande di seba, oh mio dio Comunque ragazzi per le notizie importanti questa è la mia marca preferita per fare la lavatrice Si chiama Attack Comunque guardate che bravo che sono, ho già fatto tutta la lavatrice A proposito seguitemi sul mio nuovo Instagram in italiano che l'ho fatto apposta per voi Eccomi che sono arrivato quindi si va in palestra e poi oggi vado a scalare una montagna in Giappone quindi restate con me oggi E adesso prendiamo la Keio per andare in montagna Ed ecco che arriva il treno Bene ragazzi siamo appena arrivati sul monte Takao e adesso andiamo a scalarlo, non vedo l'ora. Andiamo a vedere la mappa, ecco qui la mappa della montagna che andremo a scalare, quindi let's go! Che carine queste animation, comunque si chiama Takao, la montagna di Takao. Guardate che look giapponese che ha questa montagna. Lo sentite il rumore dei semi? Come vi ho detto nel video anche con Sadakatsu, questo è il rumore dell'estate per i giapponesi. Oh mio Dio, cosa vedono i miei occhi? La pizza, guardate che bello aspetto. Questa ce l'abbiamo in Italia, che, che pizza è? Pizza carbonara, oh mio Dio. Guardate che bello, non sembra proprio di essere in un anime, mamma mia che meraviglia il Giappone. Un gioco in prima persona, salutate tutti la mia mano. Ciao mano! ma guardate che meraviglia ragazzi. Una foresta di bambù. Questo video lo faccio un po' per mio papà che mi dice sempre che a Tokyo non c'è verde E guardate qua, siamo a 40 minuti di treno da Shinjuku e guardate quanto verde che c'è Ma prima di tutto direi di andare a mangiare Cosa mangiare? Vediamo A Tempura costicchia, devo dire, qui Questo volevo mangiarlo, ma mi ha detto il mio amico che sopra ne vendono un sacco, quindi è buono Sarebbe il miso saltato Comunque c'è una grossa catena di miso che ha usato un italiano nei loro spot Che loro fanno sempre degli spot animati E in questo spot c'era per far vedere che si uniscono le famiglie C'era questo italiano che si sposava una giapponese Se non ve lo siete visti ve ne lascio qui un pezzettino Io sono, Italia, sono felice Italia Cotte nacotta, va carissere musme yori. Papà, che sorpresa! La sorpresa! Benvenuto! sorpresa! ok allora io mi prendo questo con la soba un po' di tempura e il mio amico si prende invece questo e finalmente è arrivato il nostro pranzetto con la soba un po' di tempura guardate che aspetto magnifico e quella se l'ha presa il mio amico itadakimasu guardate che pezzettone di tempura è davvero buonissima e vedete questi funghi? questi funghi sono proprio quelli che sono stati raccolti su questa montagna e ero là ma che cos'è questa cosa? questo è un mega fungo gigante bene ragazzi stiamo per partire vediamo quanto ci mettiamo pronti? via si parte ma guardate. Guardate che meraviglia ragazzi, è bellissimo e non c'è un'anima viva. Mi sembra di essere tutto immerso nella natura, è veramente una sensazione fantastica. Anche la mia mano è contenta di essere qui. Uuuuuh, che alberone! Troppo carino sto posto. Vabbè, continua sta scalata ragazzi. No, vediamo cosa c'è scritto qui. Mini. Orecchio Ok, adesso siamo davanti alla scelta O prendiamo la strada di sinistra Che è una strada asfaltata Oppure le scale Che sarebbero di qua Io non lo so A me ispira quasi di più fare le scale Abbiamo scelto le scale Che è la via più difficile Sta Perché c'è scritto lingua? Magari su si può mangiare la carne di mucca Questa è più difficile Ma ce la possiamo fare Poi così possiamo anche vedere un bel santuario in cima Quindi sono contento A me piace di più fare le scale Tra tre chilometri arriviamo sulla cima Guardate che belle scarpe fashionable Belle blu Ma chi me l'ha fatto fare di scegliere la via più difficile Mannaggia, mannaggia È bello essere nella foresta Ma ci sono molti riferimenti allo shintoismo. E poi questi semi che veramente fanno da colonna sonora A questo nostro pellegrinaggio Non siamo ancora in cima Ma guardate che meraviglia Che spettacolo di panorama Vediamo se con lo zoom riesco a far vedere qualcosa che bello! Abbiamo appena scoperto che le due strade si congiungevano. quindi alla fine abbiamo solo allungato il percorso. 2 km e 600 per arrivare al nostro Takao. È venuto da piovere, no! Io adesso corro in cima per cercare di arrivarci, tolgo la telecamera e ci vediamo quando arrivo in cima. Se non viene proprio un tifone, io cerco di arrivare almeno in cima e poi torno qui e poi mi prendo la, la seggiovia per tornare giù. Che palle però! Lo so che è perché ho fatto la lavatrice, io lo sapevo quando dovevo farla. You're from yeah. China. No, no, Taiwan. Taiwan Oh, I'm going to Taiwan next week oh. Niju Yon, yeah, from the 24 3 to... days an... yeah. We're going to Taiwan okay. hey, hi, thank you so much bye bye. Bye, bye, bye, bye, bye, enjoy. bye bye, enjoy Ciao. Arigato, Ciao. see you in Taiwan Abbiamo <laughs> incontrato questa coppia di taiwanesi carinissimi Che ci hanno salutati e <laughs> divertenti E mi hanno chiesto che cosa facevo Gli ho detto faccio il video, se <laughs> posso fare anche loro Vabbè, adesso corriamo in cima Prima che arrivi un acquazzone, a dopo Guardate in che bel ristorante che vi ho portato, ah, ciao, <ride> gnocca di bambù, non è carinissimo. E adesso ci mettiamo qua su a mangiare dei dango e un po' d'acqua fresca per iniziare E ragazzi siamo già un'ora di scalata, vabbè oddio Adesso lo fermiamo per un attimo, lo riaccendiamo dopo Sono arrivati i dango, due sono dolci e uno è salato Non vedo l'ora di assaggiarli, poi con questo panorama, bellissimo Assaggiamolo, mmm che bontà Adesso assaggiamo questi qua dolci Ah non si staccano, mmm e adesso ci rimettiamo a scalare Che carini pezzi di pane E ci sono anche le maschere di Tengu Questa penso che sia lo Yurochiara di, di Takao Che è un Tengu mi sa so che è Però dobbiamo sbrigarci Sembra che abbia smesso di piovere ragazzi Quindi sono felicissimo Guardate che meraviglia questo albero Questo albero ha 450 anni Ed è chiamato Takosugi Perché vedete anche un po' le radici Che bello Oh un altro di queste sfere Questo c'è scritto corpo Spero di riuscire a farlo per farvi capire quanto è bello questo posto È venuto il sole yuppi! Magari riusciamo anche a vedere l'arcobaleno Con un po' di culo Guardate che meraviglia ragazzi È bellissimo Oh mio dio Altre scale Guardate che meraviglia Non sembra di essere dentro un'anime, Però guardate quante scale Ragazzi non c'è un'anima viva È veramente uno spettacolo C'è una pace Io mi sto rilassando in un modo assurdo Quanto è meraviglioso il Giappone Là c'è scritto Takao-san, signori e signori altre scale, che meraviglia, beh, meritava davvero salire, mamma mia che meraviglia, guardate che bello, vediamo la cima. E finalmente siamo arrivati in cima So che l'ho fatto vedere come un'impresa epica Ma erano solo 600 metri Comunque ce l'abbiamo fatta Ne ci abbiamo messo un'ora e 4 minuti Vabbè però facendo anche tutti i video Dai non male fotina e poi me ne vado La discesa sarà decisamente più semplice Perché saliremo sulla Keburuka Ai. Che bello stiamo per salire su questo trenino Siamo arrivati Scendiamo da questo treno Mi sono divertito un sacco Vabbè ci abbiamo messo tipo un minuto e mezzo Ma va bene così E adesso si torna a Tokyo Questa sera mi devo vedere con un mio amico di Kyoto Italiano quindi non vedo l'ora Il momento della merendina Questo caffè jelly Con sopra del gelato E dei sandwich al pollo e basilico Perché oggi sono in dieta ragazzi Vabbè ragazzi comunque oggi mi sono divertito Tantissimo a scalare il monte Takao E adesso me ne vado a cena con Sasori che è venuto da Kyoto che sta portando un tour quindi penso che mangeremo qualcosa e gireremo un paio di video per voi grazie mille sempre per vedere i miei video mi fa sempre tanto tanto piacere vi voglio tanto bene e spero di far venire voglia di Giappone, devo dire che quando me lo dite mi fa sempre un sacco di piacere quindi un abbraccio e alla prossima vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store e se vi va seguitelo anche su Instagram posto un sacco di cose interessanti